Fra pochi minuti è il 18 ottobre e il 19 ottobre ci sarà l'evento fieristico MiVeg al quale io parteciperò come fotografo. Fra poco mi metterò a preparare l'attrezzatura utilizzando la struttura qua dietro che ho creato per fare dei video di cucina per farvi vedere come faccio a riempirmi lo zaino e cosa ci metto. Dietro di me c'è lo zainetto completamente vuoto. Ora andrò a riempirlo facendo partire la telecamera sopra lo zaino. Apro lo zaino e la prima cosa che andrò a inserire sarà il materiale per la pulizia. Uno spruzzino con liquido detergente, un panno in microfibra, la penna del fotografo e il soffietto per l'aria. Quello che vedete ora è uno degli obiettivi più importanti per fotografare tatuaggi, un 90 mm Tamron macro. Porterò con me anche un 135 mm PORST. È una lente che mi ha dato soddisfazioni sia per i ritratti sia adattata a macro. La prossima lente è un Nikon Eye 50 mm. Ho scelto questa lente perché è un po' più versatile e anche lei mi ha dato delle soddisfazioni con la macro. Le scelte per la macro possono bastare. Ora prendo un grand'angolo molto molto panoramico per fare delle foto che possano ritrarre il paesaggio in fiera. Prendo però degli accessori che mi serviranno per il secondo e il terzo obiettivo che vi ho mostrato. Dei filtri Close-Up Macro, degli adattatori per questi filtri... È un tubo estensore ad anello per la lente Nikon. Metto via tutto e prendo un'altra lente. Un altro grandangolo, un po' meno spinto e più luminoso, Sigma 28 mm F2.8 con uno speed booster che accorcia la focale e aumenta la luminosità dell'obiettivo. Una focale media che a me piace molto per i ritratti, un conica AR 57 mm F1.4. Porterò con me anche una lente intermedia a queste ultime due che è un 40 mm F1.8 che offre prospettive interessanti. Prendo anche un paio di tappi in più per proteggere gli obiettivi in caso quelli ufficiali dovessero andare persi. Ora passiamo al riparto microfoni. Questo piccolo microfono peloso è un Rode VideoMicro ed è molto comodo da mettere sulla fotocamera. L'altro microfono che voglio portarmi dietro è un new rnv800 che è più interessante da avvicinare al soggetto per sentire meglio la voce e per isolarla da tutti i rumori che ci saranno in fiera. Ora metto via il corpo macchina che è una Sony Alpha 7 s e posso chiudere lo zaino. Ora passiamo alle mie paure di rimanere senza batterie. Porto con me un power bank che mi aiuta a caricare la macchina fotografica quando non trovo spine della corrente. Due batterie patona che sono quelle più di qualità che metterò nella tasca frontale assieme al caricabatterie da viaggio. E altre due batterie della Qmox che sono di qualità medio alta che voglio avere a portata di mano. E così credo che il mio bagaglio principale per le riprese possa considerarsi pronto. Penso che per oggi sia finita. Ci vediamo domani così vi aggiorno su come mi preparo a fare questo shooting al MiVeg.